Fondamentalmente diciamo, il mercato eh, di e-commerce più o meno di coda lunga eh, si può dividere in eh, quattro quadranti principali eh, dove i eh, due, diciamo, due estremi più interessanti sono da un lato le piattaforme di e-commerce self-service, no? quelli che possono essere detti anche shopping cart come dicevo prima, e dall'altro i marketplace. Quindi come vi ho detto prima appunto shopping cart intendiamo piattaforma di commerce per vendere dove mi dai solo lo strumento software e poi il marketing lo faccio io, marketplace sono in mezzo a tutti gli altri, però il marketplace in qualche modo mi garantisce e mi promette la vendita solo per il fatto che io gli ho messo i prodotti lì, no? sostanzialmente sono i due estremi. Noi siamo un po' nel mezzo perché offriamo entrambe le cose insieme come effettiva strategia che, che vogliamo proprio dare a chi non vuole essere né l'uno né l'altro, non sa bene chi vuole essere sostanzialmente, no, quindi autenti che in qualche modo hanno la propria rete in cui vendere i prodotti, vogliono anche capire come funziona un marketplace e quindi li offriamo entrambi, è proprio una scelta effettivamente strategica che abbiamo fatto. Non sono in tantissimi aver fatto la stessa la scelta nostra e soprattutto sono tutti nati, siamo tutti nati più o meno insieme, quindi l'abbiamo fatta senza conoscerci l'un l'altro e effettivamente... L'unico altro comparabile grande, a parte Shopping che è un po' piccolo eh, eh, in UK, è Storenvy che è eh, una start-up di San Francisco che ha eh, avuto chiaramente molto più funding di noi, visto il mercato di là che conosciamo bene, e ha due volte e mezzo gli utenti che abbiamo noi, quindi non è una cosa effettivamente estremamente, estremamente più grande, però è ecco, l'unico comparabile che offre eh, diciamo, strumenti diversi ma per soddisfare le stesse esigenze, quindi con, contemporaneamente sia un marketplace che eh, una, un effettivo eh, sistema di commerce per vendere nei suoi canali.